Scusate, dicevo, oggi noi ci occuperemo di un, um, di un tema visto in senso più ampio chiamato data governance, cioè tutte quelle forme eh, e quegli strumenti che il diritto ci offre um, per gestire, governare e controllare masse di dati. Okay? E poi ho messo come sottotitolo tra proprietà intellettuale e data protection perché sono le due anime di cui si compone il cosiddetto, il cosiddetto tema della data governance. Questa slide ci eh, appunto fa capire un po' com'è la, com la questione, cioè in che, in che campo ci stiamo muovendo, ovvero vedete che la data governance, cioè la governance dei dati, può essere esercitata su, due, su piani diversi e i, diciamo i due macro piani sono il piano tecnologico e il piano giuridico. No? Quando io devo gestire una grande massa di dati eh, e controllarla e eh, appunto averne, averne la, la, il, il, il governo, come, come dice la parola governance, lo posso fare attraverso degli strumenti tecnologici, informatici, oppure degli strumenti offerti dall'ambito giuridico, dal piano giuridico. E vedete che eh, sono tre sostanzialmente le aree in cui si eh, poi suddivide questo, questo piano giuridico, che sono la proprietà intellettuale, la privacy o data, o data protection, e i vincoli contrattuali, il, mio, il titolo della mia lezione, vedete, mette a fuoco queste due, no? eh, ehm, proprietà intellettuale e data protection, anche detta privacy. Dopo, vabbè, facciamo una, una riflessione su quando è, è il caso di usare i due di utilizzare i due termini o uno o l'altro termine. Però, poi ci sono anche i vincoli contrattuali: cioè, <coughs> oltre alle norme giuridiche, oltre alle norme previste dall'ordinamento giuridico in ambito di proprietà intellettuale e in ambito di eh, data protection e privacy ci sono anche poi i vincoli che io utente assumo nel momento in cui eh, utilizzo dei servizi che, che, che mi vengono offerti secondo un contratto. No? Esempio, eh, tutti i bellissimi servizi che, che, che, che mh, ci vengono offerti dai social media. Io faccio una campagna su Facebook, non devo stare solamente alle regole generali offerte dall'ordinamento giuridico della proprietà intellettuale e della privacy, ma ci sono anche le regole interne di facebook che sono date da cosa dai termini d'uso dai cosiddetti termini di servizio che la piattaforma mi, eh, mi, mi chiede di accettare nel momento in cui io mi registro ok e quindi lì andiamo davvero su un terreno molto molto ampio ovviamente anche lì non riusciamo ad arrivare a, quella, a quel livello di dettaglio è importante però avere contezza che eh, appunto il piano giuridico normalmente si, eh, si estrinseca in queste, in queste tre forme e, e quindi io devo avere un minimo di idee di come funziona la proprietà intellettuale, il diritto alla proprietà intellettuale sui dati, un minimo di idee di come funziona la privacy, di quali sono le, i, i, le definizioni, i principi generali della privacy e le regole generali e però poi ogni volta, a seconda del, del tipo di attività che sto facendo, mi devo anche interrogare, mi devo anche chiedere, se, eh, se ho dei vincoli contrattuali, cioè se c'è ci diciamo, questo strato di regole in più previsto dal contratto. Ad esempio, vedremo che eh, una del, del, delle regole eh, diciamo, da, della, del diritto alla proprietà intellettuale sui dati è quella secondo cui ehm, non esiste una eh, tutela sul dato crudo, sul, sul singolo dato, dopo vi, farò, vi spiegherò meglio, però se io voglio tenere vincolato un dato, una semplice informazione, lo posso fare attraverso quelli che vengono chiamati accordi di non divulgazione, in inglese NDA, Non Disclosure Agreement, e quindi vedete lì è un classico esempio in cui prevale il vincolo contrattuale rispetto a quello che dice la legge la legge non ha una norma, l'ordinamento giuridico non ha una norma che ehm, vincola la singola informazione cioè sapere che oggi ci sono stati, che ieri ci sono stati 534 morti in tutta Italia registrati come, come covid ehm, è un dato numerico, 534 morti registrato da un ente pubblico che una volta che viene diffuso non appartiene a nessuno, cioè è un numero, non, non, il, non esiste un giornale o un'agenzia di stampa che solo perché è stata la prima a comunicare quel dato può vincolare, può vietare agli altri di utilizzare quel dato, perché è troppo, cioè, è troppo crudo e troppo granulare per poter essere considerato tutelato dalla proprietà intellettuale e non c'è privacy perché è un dato puramente numerico statistico, ok? E quindi l'unico modo, qualora ci fosse questa esigenza, cioè di tenere vincolato quel dato, cioè evitare che altri, che altri lo diffondano, è quello di usare un contratto, usare una, ehm, un, un accordo di segretezza, un accordo di, di non divulgazione. Vabbè, questo giusto come, come introduzione. Noi oggi, come vedete, la slide cambia e eh, ho messo tra parentesi il piano tecnologico perché, perché non ci occuperemo noi del, pia del piano tecnologico per il semplice fatto che io non sono la persona giusta, nel senso che ci vuole un tecnologo, ci vuole qualcuno che conosce il, il, il mondo della, della, appunto, più, più informatico della, della tecnologia, quindi un ingegnere o un informatico. Chiaramente eh, non, non si può, per avere una visione completa non si può prescindere dal, dal conoscere anche il piano tecnologico. Ad esempio le norme sulla privacy, le norme del cosiddetto GDPR, che è il, che è il, il, il, il regolamento europeo che adesso è diventata fonte principale eh, per, le, per la, le norme sulla privacy e la protezione dei dati personali, prevede tutta una serie di norme anche che hanno effetti sul piano tecnologico, cioè tutta la parte sulla sicurezza del dato ovviamente diciamo, hanno questa doppia anima, sono comunque norme giuridiche perché diciamo, stabiliscono degli obblighi, stabiliscono delle sanzioni per coloro che non rispettano questi obblighi quindi sono delle norme giuridiche però che poi si esercitano e esplicano la loro la loro eh, i loro effetti attraverso provvedimenti e interventi che sono di carattere tecnologico. Cioè se io devo garantire un certo livello di sicurezza sui dati, archiviarli in un certo modo su dei server che sono posizionati e controllati in un certo modo, allora vedete che si va necessariamente sul piano tecnologico. In questi giorni abbiamo sentito molto la, eh, il dibattito relativo alla, alla famosa app che ci accompagnerà purtroppo per un po' di mesi per, per gestire l'emergenza sanitaria e ehm, è stato un po', no? avrete letto un po' di polemiche, un po' di discussione sul fatto che insomma questa app cosa fa, cosa non fa, come gestisce i dati e ehm, che tipo di tecnologia usa, no? eh, userà il gps, userà il, il bluetooth eh, dovrò, dovrà essere open source, cioè avremo il codice sorgente e quindi sapremo di preciso eh, cosa fa questo software al suo interno. Quindi vedete che sono tutte questioni che sono di carattere tecnologico, perché hanno a che fare con questioni tecnologiche che per, per essere comprese e per essere poi eh, gestite correttamente richiedono competenze tecnologiche che però vedete sono eh, inserite in norme giuridiche. No? Cioè il decreto che, ehm, che è stato firmato dal commissario straordinario in materia di, di cioè diciamo che sta gestendo questa emergenza, eh, era un atto giuridico, era una, una delibera, era un'ordinanza un che ha una un valenza di norma giuridica. Anche qua eh, dovete sapere che esiste questo, questo piano eh, e quindi quando, vi, quando farete il, il lavoro ci sarà sicuramente qualcuno che eh, gestirà anche l'aspetto tecnologico, probabilmente già Francesco è sicuramente più, più qualificato di me per, per, per parlare di questo argomento. Noi oggi invece ci soffermeremo su questo, sul lato destro diciamo di questo schema e purtroppo non, non riusciremo ad approfondire molto l'aspetto dei vincoli contrattuali, nel senso che ci servirà magari ogni tanto come esempio concreto, però ecco le, le mie slide, la mia presentazione eh, si occupano di una prima parte che secondo me appunto, anche a livello quantitativo è prevalente sulla proprietà intellettuale e eh, una seconda parte sulla eh, privacy. Poi, ripeto, immagino che avrete delle domande, avrete delle curiosità, sulla base di quello che mi dite faremo degli esempi concreti e magari andremo anche sul piano dei vincoli contrattuali o magari io posso chiudere le slide e condividere il browser e andare a vedere insieme i termini d'uso di, di qualche piattaforma. Però appunto per, prima di arrivare a quello dobbiamo avere un po' chiaro come funziona l'aspetto delle, delle norme giuridiche.